Ripartono, ripartono i lavori per l'apertura della galleria, siamo qui a Via, eh, qui via Chiatabonesco, quindi eh, ANAS garantirà l'apertura definitiva per eh, dicembre. Noi continueremo a seguire chiaramente questa, questo lavoro che veramente è durato eh, fin troppo tempo per una serie importantissimo importantissima come, come quale, quello del tunnel del Via Hacto. Per Napoli News Magazine e Sinapsi News, Sergio Angrisano. Eh, diciamo che le attività sono eh, molto particolari, quindi si parla di una messa in sicurezza, eh, l'intervento di sé tecnicamente eh, non è altro che la demolizione dei piedritti fino all'altezza dei 6 metri, eh, dopodiché eh, si vengono ricostruiti, eh, vengono rafforzate chiaramente tutte le lastre di della volta della galleria e poi viene implementato con un ancoraggio di funi e vengono ricostruiti poi i, diciamo, gli attuali piedritti con un lamierino d'acciaio fino all'altezza di 6 metri poi viene chiaramente fatta la raccolta delle acque eh, in modo che sia anche facilmente manutentabile nel tempo se vogliamo parlare di due numeri parliamo di molti metri quadri, di 11.000 metri quadri di reti eh, 770 metri di funi, 4630 perforazioni, eh, altrettanti golfari, eh, quindi di numeri importanti, oltre 8.000 metri quadri di lamierino in acciaio per uh, la realizzazione dei piedriti. Sì, per realizzare l'opera in 4 mesi si lavorerà anche di notte? Sì. Sì, sì, si lavora su più turni, si lavora almeno 20 ore al giorno per il cantiere. Grazie mille. Mi eh, ingegnere, è, è un, lei ha parlato di messa in sicurezza, è un intervento per così dire tampone o risolutivo una volta per tutte dei problemi, dei disagi che questo tunnel ha avuto? Beh, calcoliamo che questo è un tunnel del 1920 ed è stato ristrutturato negli anni 50. Questo è un lavoro di manutenzione straordinaria, chiaramente che mette in sicurezza l'attuale rivestimento. È chiaro che in un prossimo futuro andrà poi, chiaramente, da parte del Comune eh, programmato un intervento eh, diciamo, risolutivo. D'altronde anche noi eh, siamo esperti di gallerie, facciamo gli interventi in manutenzione, ma poi a un certo punto, con una, una valutazione costi-benefici, ci conviene intervenire radicalmente, come tra l'altro ANAS farà. Su una delle gallerie sulla Salerno Avellino abbiamo un'opera un, un da 48 milioni di euro di manutenzione programmata dove rifaremo proprio eh, lavori strutturali sulle volte e sugli impianti tecnologici con uh, le ultime normative. Possiamo parlare di intervento tampone? No, no. no non è un intervento tampone, è cioè un intervento di, di messa in sicurezza. Riuscirete a rispettare i tempi? Certo. Ma... Non è che restituirà questa galleria in massima sicurezza. Abbiamo realizzato delle indagini mai compiute prima nella storia di uh, istituzione di questa galleria, pensate dal 1920 ed ora quindi attraverso dei turni di lavoro anche di notte che non si interromperanno nel mese di agosto finalmente il cantiere parte commissionato dal Comune di Napoli grazie ad un'esecuzione affidata ad ANAS il numero uno nel paese per quanto riguarda gli assi viari e le infrastrutture. Assessore ci sta dicendo che il primo di dicembre praticamente dovrebbe essere pronta? Il progetto esecutivo costa di 120 giorni di lavoro e noi vigileremo e monitoreremo per dare il massimo di supporto, soprattutto agli operai e alle mestranze, che oggi mi sento di ringraziare, insieme ovviamente alle strutture tecniche senza le quali questo enorme risultato per la città, così complesso e difficile, non sarebbe stato conseguito. Assessore, politicamente, no, politicamente eh, finire la vostra la seconda consigliatura e il secondo mandato con lungomare aperto, politicamente è un po' un, un, un colpo, un colpo alla, anche alla sua campagna elettorale. Occorre affrontare ogni difficoltà e in questo senso non soltanto non ci siamo sottratti, ma oggi è un giorno in cui finalmente è visibile a tutti il grande lavoro per far sì che soprattutto i disagi di viabilità possano finire per le napoletane e per i napoletani. Un colpo alla campagna elettorale, cioè, se, secondo lei è un... Le... è un ostacolo, un bastone fra le ruote, insomma politicamente è un segnale c'è. Cioè, no? non... È più un elemento di difficoltà per la ripresa economica, turistica a settembre per l'apertura delle scuole. Non sento né temi di campagna elettorale in questo momento, né è prevalente questo tipo di ragionamento, ma anzi oggi c'è un'amministrazione che ha le prese con un qualcosa veramente di imprevedibile. Dà avvio a questo cantiere, lo fa nei tempi che aveva annunciato e lo fa in modo chiaro, forte e trasparente grazie ad un lavoro immane, anche di individuazione delle risorse. Siamo un ente dove altri candidati dichiarano che diversamente non potrebbero fare nulla per la città, viste le ristrettezze economiche e nonostante questo invece 2 milioni di euro sono stati stanziati ed oggi il cantiere è realtà, ma soprattutto quotidiano e costante deve essere molto serio l'impegno affinché tutto possa continuare nel modo migliore possibile Assessore però questa cosa confligge fortemente con, le parlava di turismo, io a quello mi riferisco con la questione assurda del Green Pass che è una follia non parlando di turismo è importantissimo non soltanto accompagnare i territori alla ripresa economica ma soprattutto farlo in sicurezza e per farlo in sicurezza è necessario che le istituzioni diano dei messaggi forti, coesi e chiari grazie, eh, ultima domanda la risposta è che questo è un simbolo di inefficienza amministrativa e una vergogna è stato annunciato cinque volte l'apertura dei lavori noi controlleremo che questo cantiere vada avanti perché troppo spesso i cantieri a Napoli si aprono, si tagliano i nastri e poi non si seguono più ed è il simbolo dell'inefficienza amministrativa. Una galleria come quella della Vittoria, asse viario fondamentale della nostra città, non doveva restare aperto, non doveva restare chiuso per dieci mesi. E noi festeggeremo un anno di chiusura, una cosa inaccettabile e inqualificabile dal punto di vista amministrativo e politico. E per quanto ci riguarda noi continueremo a combattere perché mai più si ripetano cose del genere. Anas riuscirà a mantenere l'impegno assunto per dicembre? Beh, Vedremo, seguiremo pure la vicenda di Anas. Intanto abbiamo dovuto aspettare quasi un anno per l'inizio di questi lavori. Una cosa incredibile, eh, questo è uno degli assi viari. Purtroppo nessuno si è interessato per mesi. Sono stati annunciati lavori assolutamente senza alcun elemento. Purtroppo bisogna cambiare registro, le cose non si annunciano, si fanno.